Grazie, pre Grazie Presidente, I, i giochi mondiali amatoriali sono una manifestazione multisportiva che, si, che, si gioca, che, si, che ha luogo ogni due anni, e sono organizzati dallo Csit, che è la Confederazione Sportiva Internazionale dei Lavoratori e si tratta quindi di un evento che coinvolge mediamente nelle ultime edizioni ha coinvolto oltre 5.000 partecipanti tra atleti ed accompagnatori eh, quindi un, una manifestazione molto partecipata molto importante che eh, è, porne al centro il, lo sport di base quindi lo sport amatoriale e, e si, si svolge su 20 discipline sportive quindi un, è una manifestazione eh, Multi, multidisciplinare e le discipline sono tutte discipline che potrebbero essere che possono già essere svolte adesso presso impianti sportivi di proprietà comunale quindi da questo, dal punto di vista dei costi necessari al, eh, allo svolgimento dell'evento non, eh, non vi sono problematici, mh, non vi sono elementi di criticità in quanto l'impiantistica è già pronta per ospitarli eh, la prima edizione dei giochi si è svolta nel 2008 a Rimini, l'anno scorso nel 2017 si è svolta a Riga, la prossima, quella del 2019, si svolgerà in Spagna, a Tortosa, che è un paese di 34.000 abitanti. Dunque questo lo dico per, per far capire di, di che tipo di evento stiamo parlando e appunto nel 2021 eh, sarà... Si svolgerà la prossima edizione e i termini per presentare le candidature stanno per scadere, motivo per cui abbiamo deciso di portare urgentemente questa mozione in quanto riteniamo che possa essere di interesse per la città presentare una candidatura e quindi rispondere a quelle che sono le scadenze urgenti della prossima settimana. Quindi una lettera di interessamento e un eventuale video di presentazione della città. Grazie. Grazie consigliere.